politica e scienza questa sera si parlerà in questo importante convegno qui all'hotel Terminus di Napoli parleremo politica e scienza al servizio dell'uomo, seguite il servizio siamo in compagnia di nuovo, devo dire, con il professore Giulio Tarra che ormai è quasi un appuntamento settimanale. Professore, questa non parleremo più di mascherine, non parleremo di Covid. Io le voglio fare una domanda un po' così piccante. Se, dal suo punto di vista sta affrontando nella maniera giusta il governo italiano e anche le regioni l'emergenza sanitaria? Assolutamente no. Ma non per quello che è evidente, ma soprattutto perché a quello che fanno c'è una notevole, per così dire, mancanza di verità. Per cui direi che è un'indecenza, per dire diciamo, in maniera molto tranquilla perché non bisognerebbe esprimersi in, in altri modi se ci sono un certo numero di tamponi positivi però se ne fanno ormai oltre 100.000 che significato ha se sono dei asintomatici cioè senza sintomi che non, Ma do, non andrebbero una, una persona che non ha sintomi è come il portatore sano per intenderci di altre che non infezioni è non, non è contagioso, non ha la carica virale non, non dovrebbe essere nemmeno diciamo, oh, tamponato. Ecco. Bellissimo il tempo, io stamattina, eh, glielo dicevo prima mentre entravamo nel salone, sono stato al reparto Covid del, dell'ospedale Cardarelli di Napoli, eh, sperando di trovare un'assistenza particolare per i malati, invece abbiamo scoperto, questo è quello che dico io, non lo sta dicendo lei, abbiamo trovato che i pazienti Covid o presunti tali sono spesso senza coperte, non hanno addirittura il cibo negli orari e soprattutto nella quantità prevista, e Io non voglio criticare eh, i medici, però qualcuno lamentava addirittura che i passaggi dei medici erano quasi eh, una volta a settimana. E' il modo di affrontare questo? No, io penso che ovviamente ci riferiamo non a una terapia intensiva. Ci riferiamo al reparto M, Covid Center. Beh in ogni caso di Covid praticamente... Interviste telefoniche? Sì, sì ovviamente, eh, quello che è importante è appunto oggi ci sono dei reparti cosiddetti Covid, però se noi prendiamo il metro della terapia intensiva, oggi quelli che sono in terapia intensiva non sono per il Covid, sono per patologie cioè cardiocircolatorie, per tumori, per altre patologie dello stesso polmone, del fegato, del rene. Quindi questa è una cosa che bisogna stabilirla e una volta e per sempre, perché su questo ci sono tutte le falsità che vengono dette, su questo si prolunga diciamo, continuamente ogni tre mesi questa situazione di lockdown, di restrettezze, anche se parziali. L'hanno fatta a luglio, l'unica nazione. Europea a fare questo in un momento in cui non c'era il Covid poi c'erano i casi di Mondragone, dei Bulgari eventualmente i nostri commercianti che vanno e vengono da Bosnia e Slovenia eventualmente anche il famoso aereo del Bangladesh che portava chiaramente a Fiumicino soggetti diciamo, positivi ma che c'entra? Non c'entra niente cioè non possiamo fare tutto, di tutto un'erba un fascio e quindi a questo punto penso che non possiamo continuare a, a illudere la gente soprattutto per quel che riguarda l'aspetto diciamo, economico che non, non, non, diciamo, non è possibile averci soprattutto con i ristoratori, con i barbieri e cose varie che sono quelli che naturalmente non moriranno di covid ma moriranno di fame. L'Italia? nonostante sia stata più volte sollecitata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità non si è mai dotata di un protocollo anti, adesso Covid ma per qualunque altra emergenza sanitaria Sì, guardi, lei affonda il coltello diciamo, nella piaga quando le rivelo una cosa, rivelo a lei e ai telespettatori quando abbiamo approvato alla Camera la legge sul riordino delle professioni sanitarie, legge che poi è stata stravolta dal successivo ministro, questa legge conteneva in parte il riordino delle professioni sanitarie con il passaggio dei biologi dopo 50 anni nelle professioni sanitarie, dalle professioni tecniche alle professioni sanitarie ma conteneva anche tutta una procedura per la ricerca scientifica e per eh, le procedure giuridiche e sanitarie per fronteggiare eventi avversi, diciamo, non noti. Se tornasse di nuovo il professor Di Bello, tornasse chiunque altro, eh, pare, abbia, eh, pare abbia scoperto qualcosa che non sia noto alla scienza, noi non abbiamo un sistema per sottoporre questo tipo di congettura scientifica, sanitaria e di qualunque altra natura ad un protocollo, ad un percorso giuridico e scientifico per accertarne la, ver brava, la veridicità. Per cui aspettiamo il primo pretoro, il primo magistrato a cui si rivolge un privato cittadino che ordina una sperimentazione. Il Ministero chiamerà degli esperti che esperti non sono perché essendo una nuova patologia, una nuova cura, un nuovo evento non ci sono esperti in giro per cui chiamerà il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Presidente dell'AIFE, il Presidente di questi, il Presidente di quelli quali ovviamente negheranno a prescindere la validità di questa cosa eh, le neuroscienze insieme ad altri argomenti come l'apnei l'epigenetica e il microbiota modifica totalmente l'assetto paradigmatico su cui basa la cura la medicina l'insegnamento tutto lo scibile umano perché eh, rende possibile vedere come prima cosa siamo una un un'associazione di cose, la materia, il corpo che è materia ponderale è manovrata da informazioni che sono informazioni energetiche e sono le emozioni, i pensieri, la percezione, quindi mentre prima noi... che fare con l'olistica? Diciamo che è la scienza dell'olismo, mentre prima l'olismo era una posizione filosofica, quindi la medicina cinese la iurvedica venivano da tradizioni ma che non potevano essere oggettivate dalla ricerca occidentale, questo che le sto dicendo invece è l'oggettivazione dell'olismo, quindi è l'olismo in chiave biologica.